Parla parla ognuno di noi, Signore. Spirito Santo, toccaci. Io copro ognuno di noi con il sangue di Gesù Cristo. Copro Sara, Giuseppe, Stefanit, Patrizia, Magdalena, Mario, tutti i nostri cari, io li copro col sangue di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo io copro la fa tutti i nostri cari. Signore, ti chiedo di benedire... Questo momento che tu ci hai donato padre io leggo ogni spirito di confusione ogni spirito demoniaco che attacca il tuo popolo che attacca la tua chiesa nel nome di gesù cristo signore tu sei il dio dei miracoli manifesta miracoli ancora di più nella vita signore di ognuno di noi il miracolo potente signore Tocca, Signore, coloro che sono infermi, coloro che sono deboli, nel nome di Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo. Benedici il tempo che avremo, rivelaci la tua parola nel nome di Gesù. E sei benedetto in eterno. Amen. Amen, amen, amen, amen. Gesù è il Signore. Cantiamo questo canto subito. Pace Magdalena, pace. Il nuovo giorno ti restauro, si vuole restaurata nella luce, il popolo di Dio tanto allovi, di. lontando il Señor del nuovo giorno ti restauro, si una restaurata nella luce, il popolo di otanto alobi. And the Lord is in your good Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. God, the Lord can't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 i love you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank canto thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Dio il mio io ho dovuto come dati io lo il volo ho io lo ho come dati io lo il volo io se lo spini con i di diostro e io canto tutto me dati i can't come to me. I can't come come to me. io can't come I come to me. I can't come io canto, io canto, io canto come danzo, se lo can't come I can't me. I come la se lo io Abbiamo già pregato, l'altra volta abbiamo già iniziato il rapimento della Chiesa, la grande tribolazione. Abbiamo visto la grande tribolazione. Oggi vedremo il ritorno del Signore Gesù Cristo. Gloria a Dio. Amen. Il rapimento della Chiesa, la grande tribolazione e poi il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Mi sentite adesso? Sì. sì. Ok. Quindi, il ritorno del Signore Gesù Cristo. L'altra volta abbiamo visto la tribolazione nei sette anni. Nei sette anni, in pratica. In quei sette anni ci sarà una grande tribolazione, ma in mezzo a quella tribolazione la Chiesa di Cristo non ci sarà, perché la Chiesa di Cristo sarà rapita in cielo. Gloria a Dio. Okay? Quindi l'Anticristo farà pace, sembrerà che c'è pace su tutto il pianeta per tre anni e mezzo, ma dopo tre anni e mezzo comincerà anche per il popolo di Israele la grande tribolazione, perché noi siamo nel periodo della grazia, ok? Quando si manifesterà l'Anticristo, la Chiesa sarà rapita, il tempo della grazia finirà, nei sette anni che seguiranno eh, dalla, dal rapimento della Chiesa, l'Anticristo prenderà potere, controllerà tutto il mondo tutto il progetto del mare che oggi sappiamo tutti che vogliono eh, una moneta unica, eh, una religione unica, eh, un governo unico mondiale, quindi si, reali si realizzerà in quei sette anni. Okay? L'anticristo comincerà a dominare, farà tante cose abominevoli, più di quello che oggi stiamo vedendo, ne farà di più, peggio di quello che oggi stiamo vedendo, ma dopo sette anni, in quel periodo, coloro che hanno udito il Vangelo ma non hanno accettato Gesù Cristo, si risveglieranno, riconosceranno Cristo come il loro Signore Salvatore, in quei sette anni o saranno uccisi o devono nascondersi nei luoghi dove non possono essere trovati. Quindi, dopodiché ci sarà anche una grande tribolazione che l'anticristo farà guerra contro Israele, attaccherà Israele con milioni e milioni di, eh, di, di, eh, di soldati, attaccherà Israele, ma sarà la sua fine. In quel tempo l'anticristo sarà sconfitto, sarà preso, lui e il falso profeta saranno gettati nello stagno di fuoco. Dopodiché ritornerà chi? Il Signore Gesù. Il Signore Gesù tornerà, che lo vedremo in questo momento. Il Signore tornerà con i suoi eserciti celesti per giudicare gli Quindi il Signore tornerà perché cosa torna? Per giudicare il mondo, per giudicare gli uomini. Quindi eh, vedremo, andiamo a vedere in Daniele capitolo 7, versetto 13. Ed ecco venire sulle nuvole del cielo simile a un figlio d'uomo. Egli fu servito a al degli e fu fatto avvicinare a lui. Ok, cosa dice? Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Gesù Cristo, quando era qua sulla terra, si faceva chiamare figlio dell'uomo figlio dell'uomo lui essendo dio si è fatto chiamare figlio dell'uomo ok e poi leggiamo anche il 21 il 27 egli verrà sulle nuvole e poi vedremo ancora questo 21 27 luca 21 27 cosa dice Amen. Quindi vedete, allora vedranno, non sta dicendo ai Suoi discepoli: Vedrete, non sta dicendo alla Chiesa: Vedrete, ma il Signore sta dicendo: Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Il Signore, che era l'agnello di Dio, immolato, verrà con potenza e con gloria. Amen. Verrà per giudicare il mondo. Apocalisse 1:7. Andiamo a vedere. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tre vite della terra faranno la sì, me per sì, me. Quindi vediamo. Ancora dice, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. E poi cosa dice? Lo vedranno anche quelli che lo hanno trafitto, trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Ma al contrario, come noi vediamo, la Bibbia dice in Apocalisse 22, dice la Chiesa dica vieni, lo Spirito dice vieni, chi ascolta dica vieni Signore Gesù, vieni presto, gloria a Dio. Perché noi come Chiesa, come Paolo, anche Paolo, aspettava il ritorno del Signore, perché lui sapeva che il Signore tornerà, quindi noi saremo rapiti in cielo con un corpo glorificato, che non muore mai, gloria al Signore. Quindi qua vediamo che il Signore tornerà, ma tutti quelli che lo hanno rifiutato, tutti quelli che lo hanno rigettato, tutti quelli che hanno Um, deriso, la croce, il sacrificio di Cristo, lo vedranno e diranno che cosa e faranno dei lamenti, dice. La Chiesa non farà mai dei lamenti, anzi la Chiesa è la sposa di Cristo. La Chiesa sarà adornata, la Bibbia la chiama, la Chiesa, cioè il corpo di Cristo, noi tutti siamo il corpo di Cristo in più Dio ci chiama come la sposa di Cristo, quindi nel, nel, quando Cristo verrà per la prima volta non si vedrà in tutto il mondo, ma verrà solamente per portare con sé la Chiesa, dopodiché si manifesterà l'anticristo, quindi dopo sette anni il Signore tornerà con autorità e con potenza per giudicare tutto il mondo. Quindi è importante comprendere la parola di Dio. La parola di Dio viene interpretata per mezzo dello Spirito Santo. Non possiamo interpretare la parola di Dio con la conoscenza umana. La conoscenza umana è limitata, è cieca, è offuscata, ma la conoscenza per mezzo dello Spirito Santo la Bibbia dice che Dio ci ha donato anche lo spirito di sapienza, di conoscenza, gloria a Dio. Amen. Quindi lo Spirito Santo a noi ci sta rivelando la realtà, quel di quello che deve succedere, in avvenire. Quindi la Chiesa sarà rapita perché appartiene a Cristo, Gesù verrà, giudicherà il mondo, dopodiché cosa succede? Sarà ci sarà il millennio ok? Dove il Signore governerà sulla terra e questo lo vedremo più avanti. Gloria a Dio. Adesso andiamo velocemente eh, a vedere anche Apocalisse 1.1. I suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni, ok. E poi leggimi anche Apocalisse, versetto 13, versetto 3: Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo. Vicino. Ok, mi hai letto il versetto 6, capitolo 16, giusto? Versetto 3? No, uno, hai letto, hai letto. ok, adesso il 16 va bene. Anche quello, 16, versetto 3. Scusa, non c'è problema. Ok, quindi tornerà per mettere ciò per eseguire la sentenza dei colpevoli quindi il Signore tornerà per che cosa per eseguire la sentenza dei colpevoli, Cristo delegherà ai suoi angeli il compito di mettere la terra. Ok, di mettere, cioè, scusatemi di mettere o. Oh, di mettere la terra, ok? Quindi la terra sarà, sarà mettuta in pratica. Se noi ehm, gli, il loro compito è quello di mettere la terra e poi colpire coloro che sono disobbedienti al Vangelo del Signore Gesù, a coloro che saranno che rimarranno sulla terra con loro seguiranno l'anticristo, coloro loro chiameranno il male, la perversione. Leggiamo un attimo ancora Tessanoicesi 2,8. manifestato l'Empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e la l'apparizione della sua venuta. Ok, anche il 9. La venuta di quell'Empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi. Bugiardi. Ok, vai avanti. Con ogni e l'iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, vedete, a danno di quelli che periranno a quelli che sono che hanno scelto il male che è il bene, coloro che cioè, sì. eh, gioivano nella, so, nel, nel, nella, nella malvagità. Quindi il Signore verrà con un soffio, lo annienterà. Quando il Signore viene, cioè, l'anticristo non ha nessun potere, lui con un soffio distruggerà, annienterà tutti coloro che sono con lui. Oggi la conoscenza, la, lui, molte persone che operano con la loro mente dicono la bomba atomica, la bomba di qua, la bomba di là. Non c'entra niente, il Signore è potente, non ha bisogno della bomba atomica Dio il suo soffio distruggerà l'anticristo e poi satana sarà legato e gettato per mille anni nell'abisso leggiamo ancora marco 4 dal versetto 1 al versetto 20 un po lungo me lo leggi velocemente grazie Marco, capitolo 4, dal vers versetto 1. Gesù dice di fare mare. Una gran folla si radunò intorno al giù. Perciò egli, montato su una barca, vissi dentro e stando in mare, mentre tutta la folla era terra sulla riva. Egli insegnava loro molte cose in parabole. E diceva loro nel suo insegnamento, ascoltate, il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del cielo cadde fu con la strada, e gli uccelli vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata e non avendo radice in arriva. Un'altra cadde fra le spine, le spine crebbero, lo soffocarono ed essa non fece tutto. Altre parti cadde sotto buona terra, portarono il frutto che venne su e crebbe, ed da una linea di 30, 60 e giunsero ad avere il 30, il e il cento per lui. Poi disse, chi ha orecchi per udire Oda? Quando egli fu solo quelli che ci stavano intorno, con i dodici, lo interrogarono sulle parabole, e gli disse, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non sì, ma non discernano, udendo odano sì, ma non comprendano, affinché non si convertano e i peccati non siano loro perdonati. Poi disse loro, non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono sulla strada sono i quali è seminata la parola. E quando la vediamo, subito viene sacola per portar via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rottosi sono coloro che, quando ozono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno intera di sé e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola sono subito sviati e altri sono quelli che ricevono sempre tra le spine, cioè coloro che hanno dito la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle picchette, l'abilità dell delle altre cose penetrano in loro sotto per una parola che così riesce in usa. Quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la polvo. E fruttano in senta e sostante cento per uno. Ok, gloria a Dio. Amen, amen. Quindi qua vediamo che il Signore Gesù Cristo è venuto in veste di che cosa? Di un seminatore, è vero? Questa semina dura ancora oggi. Quando tornerà, verrà nelle vesti del miettitore. Quindi quando noi ascoltiamo il Vangelo, quando noi udiamo la parola di Dio, il Signore sta seminando nel nostro cuore. Le persone accettano Gesù, seguono Gesù, ma purtroppo alcuni lo accettano così velocemente e poi quando c'è qualche prova, cosa succede? Lo lasciano. O alcuni sono presi affan in affanno per le cose terrene, quindi molte volte non possono portare frutto. Ma coloro che hanno udito la parola e hanno osservato la parola nel loro cuore, loro porteranno frutto, anzi diventeranno anche loro strumenti per salvare altre persone. Gloria a Dio. Quindi la parola è il seme e poi c'è un seminatore che è Gesù, che oggi opera attraverso di te, attraverso di me, il Signore, quando verrà il Signore Gesù mi etterà. Quando verrà, coloro che sono in Cristo saranno portati in cielo. Ci sarà la tribolazione sulla terra e poi il Signore tornerà e distruggerà l'Anticristo, legherà Satana, il diavolo, lo getterà per mille anni nell'abisso, regnerà per mille anni sulla terra, ma in quei mille anni molte persone sapendo che Gesù è il Signore, il re dei re, anche in quel tempo, in quei periodi, come vedremo più tardi, più avanti, non lo accetteranno, lo prenderanno in giro perché è l'indole dell'uomo. Se non c'è rivelazione, le persone rimarranno sempre accecate. Ci vuole rivelazione, ma coloro che accetteranno Dio, lo conosceranno e lo seguiranno, loro saranno protetti. Saranno, saranno anche loro, nel, nella risurrezione che seguirà, nel giorno della, del giudizio, queste persone, non entreranno, non saranno gettati nello stagno di fuoco insieme agli altri, che questo qua lo vedremo più avanti. Quindi, eh, proprio quando le nazioni, e qua vedremo eh, nel, eh, nel ritorno del Signore, eh, proprio quando le nazioni si raduneranno in Palestina o nella terra di Israele, scoppierà la guerra più terribile del mondo che si estenderà anche a tutto il Medio Oriente. Vediamo sempre, abbiamo visto in Apocalisse 16. Innanzitutto, prima del regno millenario di Cristo, devono addempirsi cinque avvenimenti. Allora, il primo è la Chiesa deve essere completata. Due, la Chiesa deve essere rapita, Tre, Israele deve rientrare nel suo paese, 4 l'anticristo deve manifestarsi, 5 Satana deve essere legato e gettato nell'abisso, quindi prima del mille anni, quindi devono succedere queste cose qua, prima la chiesa di Cristo deve essere completa, ok? Proviamo a vedere in Romani 11:25. 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Amen. Vedete, Romani 11, versetto 25, il Signore sta aspettando che cosa? La completezza della Chiesa. Qua vediamo che dice, infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un Indurimento si è prodotto in una parte di israele cioè non tutto israele eh? ricordatevi che oggi in questo momento milioni di israeliani appartengono a cristo hanno già accettato gesù cristo ok ma una parte una parte ancora è dura soprattutto quella la parte religiosa ma la maggior parte oggi non solo in Israele, ma in tutta la terra, in tutto il mondo, ci sono cre credenti israeliani, ebrei, che hanno accettato Gesù Cristo il Messia come il loro Signore Salvatore, che oggi il Signore gli sta usando per portare il Vangelo non solo agli ebrei, ma anche ad altra gente, ai gentili, agli stranieri, in pratica. Quindi il Signore aspetta la completezza finché non sia entrata la totalità degli stranieri, ok. Quindi manca poco che il Signore torni. Quando la totalità degli stranieri sarà completato, noi tutti saremo rapiti in cielo. Gloria a Dio. Amen. Vediamo. Ehm, Primo Tessalicesi 4. Prima, Tessalonicesi 4, versetto 15-18. Dal 15 al 18. Poiché questo diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla risultata del Signore, non procederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso con le voci del Cardano e, e con la tromba di Dio scenderà a e prima risusciterà i morti di Dio. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro sulle nuvole, a portare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Amén. Cosa dice consolatevi? Consolatevi, gloria a Dio. Amen? Cosa dice? Ricordatevi, non tutti moriremo, ma saremo rapiti in cielo, ma non precederemo coloro che sono morti in Cristo. Quindi suonerà la tromba, quella tromba che viene suonata Dall'angelo di Dio lo sentiranno tutti i credenti che si trovano su tutta la faccia della terra. In un batter d'occhio tutti noi saremo rapiti in cielo. Incontreremo il Signore nell'aria, dice il Signore. Gloria a Dio. Staremo per sette anni, qua dice, staremo con Lui in aria, dice, vero o no? Versetto... Allora, 15. 17. Sì, sì, 17, grazie. Poi noi viventi, dice, poi noi viventi che saremo rimasti, verremmo rapiti insieme con loro che sono addormentati in Cristo sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore, cioè quel sempre con il Signore in aria. Per sette anni saremo lì in aria, con il Signore, finché finisce la tribolazione che è sulla terra. Vi ricordate? Noè e la sua famiglia, prima che, accade, che accadesse il, il diluvio, furono nascosti nella barca. Per 40 giorni la barca galleggiò. Quando tutto finì loro sono usciti, hanno popolato tutta la terra. Vediamo Sodome e Gomorra. Lot e la sua famiglia che conoscevano Dio furono, prima che accade la distruzione, portati fuori da Sodome e Gomorra. E vediamo anche un altro, eh, un, al un, altro, un altro segno, vediamo come il Signore è potente. Abbiamo visto Lot, abbiamo visto Noè, ok? e così anche quando, ehm, quando ci sarà quando il Signore verrà prima che accade ehm, il come si dice la tribolazione il Signore verrà e ci porterà in cielo ci proteggerà ci nasconderà gloria al Signore <clears throat> quindi vediamo questi punti l'altro punto è invece israele deve rientrare nel suo paese Mette, vediamo Matteo 24:32. Fanno teneri e mettono le foglie, e voi sapete che l'estate è vicino. Questo? Sì, sì. Va avanti. No, no, no. Me lo legge ancora? Sapete? Sì, sì. Quando già i fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicino. Amen. Quindi sta parlando di Israele. Israele viene anche rappresentato come Fico. In questo momento il Signore sta dicendo, guardate, quando Israele tornerà nella sua terra, comincerà a diventare una nazione, comincerà a essere forte, allora l'ora è vicina. Quindi siamo negli ultimi tempi, non, siamo, non sappiamo quando. Ma siamo negli ultimi tempi, gloria a Dio. E poi vediamo, come abbiamo letto prima, l'anticristo deve manifestarsi. L'anticristo fino adesso non si è manifestato per quale motivo? Perché, prima di tutto, il, eh, Israele non era diventato ancora una nazione. Ok? Ok per forza deve addempiere la parola che è scritto in Daniele che lui deve fare pace, un patto di pace con il popolo scelto che sarebbe Israele. Finché Israele era in tutto il mondo sparso senza nazione cioè queste cose non potevano succedere, ma adesso sì. Siamo negli ultimi tempi, vediamo anche nel geopolitica, vediamo tante situazioni veramente, tutto il mondo oggi ha gli occhi puntati su Israele. Quando Israele starnutisce tutti, tutti i giornali del mondo parlano, quando tossisce tutti i giornali del mondo parlano. È vero o no? Perché il Signore sta portando a termine la sua promessa, la sua parola, gloria a Dio. Quindi vediamo l'anticristo deve manifestarsi. Si manifesta dove? In Israele anche. Secondo ci sono i cesi 2 dal 3 al 4 Scusa, me lo leggi, Sara? Eh... Ah, scusa. Secondo Tessalonicesi 2, versetto 3 e 4. Nessuno mi dà in poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo dal peccato. Il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, o d'oggetto di tutto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Ok, quindi per forza Israele deve essere una nazione, per forza il Tempio non sarà fatto nel, a Roma, o in Russia, in Russia, a Pietroburgo, o in, in Grecia, ad Atene, o in altri paesi, diciamo. Il Tempio, il tempio sarà costruito ancora un'altra volta in Gerusalemme, in Israele. L'Anticristo quando si manifesterà, quindi, andrà in Israele, e si sì, proclamerà Dio. È per quello che tutto il mondo oggi sta cercando una religione unica, sotto un ombrello, sotto una religione, tutti uniti, tutti uguali, tutti belli, simpatici, rinnegando la verità. Questo è l'insidia e l'inganno di Satana. La verità è Cristo. La verità e gesù ok andiamo avanti ancora quindi apocalisse 21 2 dopodiché quando lui si manifesterà in quel modo e perseguiterà israele e tutti coloro che non hanno accettato il marchio della bestia succederà dopo i sette anni il signore si manifesta legherà Satana. Andiamo a vedere Apocalisse 20, dall'1 al 3. Poi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per mille anni e lo gettò nell'abisso. che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non scendesse più le nazioni, non solo le nazioni, Glorie. finché sono compiuti mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Sì, lo vedremo settimana prossima, Dio volendo. Quindi tutto, tutta questa eh, è verità, è reale, succederà e la Chiesa sarà rapita il Signore Gesù tornerà coloro che non hanno accettato Gesù Cristo passeranno sette anni di tribolazione chi rinnegherà di non, di non seguire Satana o l'anticristo sarà ucciso perseguitato vi ricordate che oggi tutto sta diventando elettronico i nostri soldi tutto quello che abbiamo è registrato ehm, se Andiamo a vedere in Apocalisse capitolo 13, ci vediamo solo per farvi capire la situazione, dove stiamo, ci stiamo dirigendo, stanno mettendo anche, stanno già provando a mettere dei chip nelle mani, stanno cercando, stanno mettendo in modo che possono comprare, vendere eh, per le cure mediche, per qualsiasi altra cosa. Guardate tutto questo è stato già detto per mezzo dello Spirito Santo attraverso l'apostolo Giovanni. Vediamo, andiamo a vedere Apocalisse 13 e poi finiamo. Dove? Apocalisse 13, scusami, adesso arrivo. Ok, ok, Apocalisse Apocalisse 13. Non so perché la, la mia Bibbia mi dà sempre Genesi. Ok, Apocalisse 13. Ok, adesso andiamo giù. vediamo. Se tu me lo leggi tutto, lo vediamo, quello che sta, oggi vedremo attraverso queste parole quello che sta accadendo nel mondo una piccola parte di quello che, che sta accadendo leggilo poi vidi salire dal mare poi vidi salire dal mare la che aveva dieci corna e sette teste sulle corna dieci diavoli e sulle teste nomi blasfemi la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono è una grande autorità e vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita e tutta la terra meravigliata andò dietro la bestia e adorarono. Perché aveva dato il potere alla bestia e adorato la bestia, dicendo: Chi è simile alla bestia? E chi può combattere contro di lei?. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome e quelli che abitano nel cielo e fu pure dato di fare guerra ai santi e di vincere di avere autorità sopra ok Cristo. fermati qua fermati un attimo aspetta aspetta ok Sara. i santi cioè gli fu dato quindi fece la guerra contro i santi non contro noi eh? contro israele ok contro il popolo di dio contro i scelti. Vai avanti, scusami. Lavoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti per la creazione del libro della vita dell'agnello, se, se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna essere ucciso con la spada a la fede dei santi. Ok, i santi sempre coloro che dopo di che, dopo che la chiesa è stata rapita, sono il popolo di Israele, anche coloro che non daranno, eh, accetteranno il marchio della bestia, lo rifiuteranno. Vai avanti? Poi? Poi c'è un'altra bestia che saliva dalla e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma balzava contro la muche. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza, e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga brutale era stata guarita, e operava grandi conditici da far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza dei uomini. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare, fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita dalla spada ed era giocante. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare, far uccidere tutti quelli che non attirassero l'immagine. La bestia. Okay. Inoltre o tutti, piccoli grandi, ricchi poveri, risperi, schiavi, e poveri, liberi schiavi a essere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè la bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcola il numero della bestia perché è un numero uomo e il suo numero è. 666. Ok, vedete tutto questo oggi per il mondo è normale. Già si, si stanno già immergendo in questa via, in questo, in questo sistema, diciamo dell'Anticristo. Già il mondo sta cominciando ad abituarsi al marchio, abituarsi a tutto quello che la bestia cioè, il progetto di Satana si sta muovendo nel segreto. Per il momento è bloccato perché c'è lo Spirito Santo, perché c'è la Chiesa, perché ancora le anime stanno venendo al Signore. Molti stanno udendo il Vangelo in tutto il mondo. In questi tempi, proprio in questi ultimi tempi, milioni, milioni, milioni di persone si stanno convertendo a Cristo, gloria a Dio. Prima vi ho mandato un, una testimonianza di una ragazza sul un gruppo. Eh, cioè, lei praticava testimoni di Geova, ma ad un certo punto non gli andava. Il Signore l'ha guidata. Lei da sola, si è inginocchiata, ha ricevuto Gesù Cristo come suo Signore Salvatore. La sua vita è cambiata completamente nel 2014 in pratica. Vediamo come Dio sta operando, Dio sta salvando i suoi. In tanti modi Dio si sta manifestando per salvare anime in tutta la terra, in tutto il mondo. Gloria a Dio. Ok, quindi avete capito? Ok, la prossima della bestia. perché il 666 sì il libro 666 sì qual è il giusto? 666 è scritto quindi 666 no quello 666, che è sì, 666 quello che è scritto, vedi? ah, è No, no, no, no. 60, 6, 0, no, eh. è scritto 6 e 76. Invece c'è scritto 676 e 6, 6, 6, 6. Perché molte volte ultimamente a causa del Covid molte persone stanno, stanno dicendo delle cose strane. Purtroppo la Bibbia ci dice che il numero è 666, cioè come lo stiamo leggendo, ok? Non può essere 600 e poi 666, impossibile. Lo so perché alcuni stanno scrivendo che Bill Gates ha fatto una cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Però eh, con quel numero lì hanno scoperto, noi siamo figli di Dio Rimaniamo fermi nella parola e sappiamo che il numero della bestia è 666. Basta. Questo numero noi non lo accettiamo quando andremo in cielo, non sarà dato a noi, sarà dato a quelli che rimangono giù. Capito? Ma sai che c'è una, una sorella che legava la macchina? Sì, con la targa. Non eh, mi ricordo lettere, eh, però sei, sei, sei. Bene, è capitato male. Comunque, cosa deve fare quando è così? Togliere la targa e bruciarla. No, ehm, allora, si quando si manifesterà l'anticristo, questo codice sarà anche obbligatorio in tutto il mondo. Hai capito? Allora quando è così tu non lo accetti. Ma se, se il numero casualmente è capitato sulla macchina non è un problema. Se non lo vuole lei può cambiare la macchina, vendere quella, prendere un'altra. Hai capito? Se, se gli dà fastidio. Però non è un problema. Sì, sì, sì, se capita non puoi, non puoi fare niente. Lo copri col sangue di Gesù, tanto e va avanti. Ma quello che vi dico, eh, a Bruxelles ehm, c'è proprio il numero 666 in più, ehm, il centro, c'è il... Ehm, il centro, come, cioè, come si dice, il, eh, il centro di finanziamento della finanza di bruxelles eh, viene chiamato anche la bestia bestia a bruxelles già ci sono delle persone che lavorano in questo, eh, in questo centro proprio che hanno Tutti quanti hanno il marchio della bestia, cioè si sono, me, hanno messo proprio il numero della bestia sulle loro mani, stanno lavorando per, per la venuta dell'anticristo. Oggi non, non si manifestano perché c'è Cristo, c'è la potenza di Dio, c'è lo Spirito Santo, sono bloccati, stanno facendo di tutto, ma... Quando il Signore porterà via la Chiesa, allora le cose succederanno al più presto. Al più presto, quando non sappiamo. Comunque, il marchio della bestia è il 666. Non è il vaccino, ok? Eh, non è, eh, o forse il chip, che forse costri ci costringeranno a metterlo se prima non viene Cristo, ma il marchio della bestia deve essere visibile, leggibile e chiaro. Comunque noi sappiamo, prima che si manifesti l'anticristo, la chiesa di Cristo sarà rapita. Possiamo, Quelli che rimangono possono dire no al marchio della bestia, Rifiutare di seguire l'anticristo e fuggire, perché il mondo non sarà più per loro. Saranno perseguitati. Ok, altre domande? Preghiamo, preghiamo, preghiamo con la sorella Lisa, Magdalena. Sara Giuseppe Stefanit. Ringraziamo il Signore per Giuseppe, preghiamo per Giuseppe che lo fortifichi, che gli dia ancora più forza, più potenza, gloria a Dio. Preghiamo, ringraziamo il Signore per la parola che Gesù ci ha dato. Se riesci, Lisa, puoi pregare. Grazie per la presenza dei, dei miei fratelli, grazie per il pastore Michele che è il nostro punto di riferimento per, per leggere, interpretare, comprendere la tua parola. Eh, Signore Gesù, in questo momento ti ringraziamo e ti chiediamo perdono per i nostri peccati, ti chiediamo nel tuo nome di coprirci con il tuo preziosissimo sangue. Signore, perché noi possiamo sempre uh, stare vicini a te, e di far tesoro della tua parola, affinché possiamo comprenderla, interpretarla e seguirla, applicarla e profet profetizzarla con le persone che incontriamo. Prego, Signore, di darci la possibilità di farti conoscere con chiunque, perché questo è importante, Signore della nostra salvezza in questo mondo ingiusto e di persone ingiuste. Noi ti preghiamo di proteggerci con il tuo sangue, ti prego di benedire le persone presenti, di benedire le loro famiglie, di guarirle dai problemi che, che ci affliggono. Ti ringraziamo per il fratello Giuseppe che sta bene, Chiediamo di fortificarlo, sempre di più di rendere la sua vita serena e di renderlo forte. Amén. Prego di, di benedire tutti i familiari delle persone presenti, di proteggere e dare serenità e speranza a tutte quelle persone che sicuramente soffrono, lottano contro malattie che si sentono abbandonate nella solitudine. Fai in modo che in qualche modo possano vedere Te, la Tua forza, la Tua potenza, e danni forza, speranza, fiducia in Te, Signore, perché noi confidiamo in Te. Signore, noi siamo peccatori, possiamo salvarci solo se Tu lo vuoi, rendici umili, Signore. Prego, Signore, fa che non ci sottovalutiamo e non ci sopravvalutiamo, ma che... Restiamo delle persone umili affinché tu possa guidarci sulla strada del bene, perché tu sei bene, Signore, rappresenti il bene, il bene vince sempre, supera qualsiasi ostacolo, il male non ha ragione di esistere e verrà sconfitto perché Satana verrà sconfitto ed è sconfitto. Amen. Gloria a Dio. Grazie. Signore noi siamo forti, siamo forti in te, senza di te siamo niente ma con te riusciremo ad ottenere e a vivere in maniera serena signore. Ti prego di fortificarci, di renderci umili, di fare in modo che la tua parola entri nei nostri cuori affinché possa germogliare e fortificare tutte le persone che hanno bisogno di noi. Signore Gesù, benedici le nostre entrate e le nostre uscite, ci proteggici da qualsiasi forma di cattiveria, elevaci affinché noi possiamo riconoscerci sempre in più in te e amarti come il Signore della nostra vita e che tu sia benedetto in terra. Amen. Alleluia. Amen. Grazie Padre. Grazie Gesù. Alleluia Padre, Spirito Santo, Signore vogliamo ringraziare nel nome di Gesù. Signore mm. grazie per ogni cosa, grazie per ogni cosa che ci hai dato, mm. che ci hai permesso e che ci hai fatto. Mm. Noi preghiamo, Signore, per mezzo della misura di fede che ci hai dato e ti ringraziamo grazie. per la grazia, Signore, con la quale ci hai abbracciato, Signore. In questo momento vogliamo dirti grazie per la parola, Signore. Che tu, tu Signore, ci hai, Signore, regalato in questa congregazione, in questo studio, Signore, ti chiediamo nel tuo potente nome che sia sigillata nel nostro cuore e che possa dare il frutto di giustizia, Signore. Alla gloria del tuo nome. Alleluia. Noi ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Grazie, Signore. Tu, Signore, nel nome di Gesù Cristo, offrici con il tuo sangue, Signore, copri la parola quella che abbiamo ricevuto, Signore, grazie perché i nostri nomi per fede crediamo che sono scritti nel libro della vita, aiutaci a mantenerci fermi, Signore, salvi, Signore della verità, Signore, nella pace, Signore, nel tuo amore, per la gloria del tuo nome, Signore, vogliamo ringraziarti in questa, in questa sera, Signore, per quello che hai fatto per il nostro fratello Giuseppe, Signore, continua a benedirlo, Signore, e ringraziamo, Signore, perché ci dai la possibilità di testimoniare della tua gloria, Signore, tu hai ascoltato le nostre preghiere e ti ringraziamo nel nome di Gesù e crediamo che l'opera che tu hai iniziato, Signore, tu la... Tu ogni opera la finisce in modo completo e perfetto, Signore. Signore, dale forza ancora, Signore, vigore, Signore. Interviene in ogni cosa, provede ancora, Signore, e in ogni cosa nella sua vita, Signore, perché per fede, Signore. Vogliamo vedere la tua opera completata nella sua vita e nella tua famiglia. Lo vogliamo, vogliamo, Signore, vedere insieme nella Chiesa, signora, nome di votarti, Signore, onorarti, Signore. Mm. Signore, onorarti, Signore. Signore, a cantare nuovi canti di lode alla gloria del tuo nome, insieme alla tua Grazie, sposa, Paolo. Signore, al tuo mm. corpo. Mm. Nel mm. nome di Gesù. Grazie. Signore, benedici tutta la tua famiglia. La tua famiglia siamo, siamo noi, Signore. Benedici la Tua, Signore, la Tua Chiesa, Signore. Benedici, Signore, tutti i miei fratelli che sono presenti, quelli che non hanno potuto partecipare, Signore. Nel nome di Gesù, opera con potenza in ogni area, Signore, della nostra vita. Signore, ti ringraziamo. Mettiamo tutto nelle tue mani, Signore. Grazie Gesù, coprici con il tuo sangue potente. Signore, se c'è qualche peccato nascosto, rivelaci, no? Signore, lavaci, cambiaci, trasformaci, e rinnovaci. Nel nome di Gesù. Amen. Colui che vuole rubare la parola, colui che vuole, alleluia, sempre mettere un, un, una trama, un ostacolo nel piano del Signore su di noi, sia legato e cacciato nell'abisso. Nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Amen, grazie, amen, nel amen, nome amen. di Gesù benedice Alleluia. il nostro pastore benedice grazie, la sua famiglia signore. benedice a tutti i tuoi santi Signore amen, per la gloria amen. del tuo nome ti amiamo amen. e ti benediciamo nel nome di Gesù e sei benedetta da terra amen. amen Amen, Amen, gloria a Dio, che Dio ti benedica Amen anche a voi Signore ti ringraziamo ancora in questa sera Signore perché il Signore siamo stati alla tua scuola, Signore, vogliamo ringraziarti per questo studio, vogliamo ringraziarti, Signore, per il nostro pastore, Signore, che ci ha Signore, portato e spiegato la tua parola, Signore. Vogliamo ringraziarti per quello che abbiamo imparato in questa sera, Signore, grazie, Signore, perché signore, Tu, Signore, hai voluto, Signore, condividere con noi, signore, signore, tutto quello che, Signore, verrà, Signore, affinché, Signore, noi... Potessimo, Signore, prepararci, Signore, per queste cose, Signore. Signore, ti ringraziamo, Signore. Grazie, Signore, perché possiamo leggere e meditare la Tua parola, Signore. Amen. Grazie perché la Tua parola è vita, Signore. La Tua parola è verità, Signore. Amen. E noi, Signore, vogliamo fondare la nostra vita grazie. su di essa. Signore. Signore, grazie perché non seguiamo l'andante di questo mondo, Signore, ma seguiamo, Signore, le Tue parole, Signore, i Tuoi insegnamenti, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, ti preghiamo affinché queste parole, Signore, possano, Signore, rimanere nel nostro cuore e possano, Signore, farci riflettere, signore. Farci riflettere per tornare indietro, Signore, se abbiamo, Signore, preso la via sbagliata, e possiamo tornare a te. Signore, noi ti ringraziamo, signore. Grazie, Signore, perché, Signore, Tu hai preparato, Signore, il nostro cuore per ricevere questa, questa, parola, questa parola e vogliamo ringraziarti. Vogliamo no, ringraziarti, Signore, per come, Signore, tu sei entrato nelle nostre vite, Signore, per quello che hai fatto, Signore, perché hai cambiato soprattutto la nostra sorte tendenza. Aiutaci a considerare questo, Signore, ogni giorno, vogliamo ringraziarti, Signore, per ciascuno di noi, Signore, che ha ascoltato questo studio, Signore. Grazie, Signore, per continuare a portarci avanti, Signore fortificarci insieme. Signore. Voglio ringraziarmi, Signore, perché, Signore, hai riportato casa a mio papà, e, signore, ti chiediamo ancora, signore, ti chiediamo di continuare a benedire la sua vita, Buonasera. signore, toccare il suo fisico, sanarvi da ogni parte, signore. Grazie, Signore, grazie anche per questa famiglia spirituale che tu ci hai donato, Signore, e grazie per ogni mio francese, signore. Bene. Ti ringraziamo per il nostro pastore e grazie per come, il Signore, ti è così in questo momento, Signore. Il Signore, benedice benedicelo grandemente, Signore, amen. insieme alla sua famiglia. Ti affidiamo, Signore, proseguo di questa serata, Signore. Con la richiesta Bravo. che tu possa rimanere con noi, Signore, perché abbiamo bisogno di te, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Amén. Amén. Amén. amen. Amen, amen, amen, amen. Amen. amen. amen, amen, amen, amen. amen. amen. Noi siamo qua, Signore, per dare a te tutta la lode, la gloria, l'onore come il tuo Signore. Ci sono qua per ringraziare il tuo santo uomo, signore. Blah blah blah blah. Ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu fai per noi ogni giorno. Perché tu sei sempre con noi, con il tuo Signore. Ringraziamo tu, Signore, perché il giorno che noi ti abbiamo incontrato. Grazie, Signore, Grazie, amen. ti ringraziamo ancora, Signore, per il grande dono che ci hai regalato, Signore, il posto di valutazione che è morto Alleluia, sulla voce, amen. per salvare noi, Signore, amen. per perdonare i nostri peccati, Signore. Grazie, Signore. Ringraziamo ancora, Signore, perché tu sei sempre pronto a perdonarci, Signore, quando noi siamo mancati nei tuoi confronti, Signore. Mm -hmm. Grazie, Signore, per questa meravigliosa famiglia in Cristo che io ho, Signore può pregare per tutti i nostri bisogni, Signore. Ringraziamo anche per il nostro pastore, Signore. Portalo avanti, Signore, in questi studi, Signore, perché, oh Signore, noi possiamo comprendere, Signore, il significato della tua parola, oh Signore. Ti ringraziamo ancora, Signore, e ti preghiamo di rimanere con noi, oh Signore. Oh Signore, io mi sento in dovere di ringraziarti personalmente per me, oh Signore. E tu, Signore, in questo mese di malattia non hai permesso, Signore, che i medici abbiano trovato un problema di grave, Signore. Amen. Io ti credo, ti chiedo perdono se qualche volta ho dubitato di te, oh, Signore. Grazie sempre pronto a darci dei consigli sbagliati, Signore. Ma, oh, Signore, io ho fede in Te e credo in Te. Io so, Signore, che Tu dici sempre su di me e sulla mia famiglia, Signore. Amén. Grazie. Alleluia. Grazie. Penso ancora, Signore, di rimanere con noi nel proseguo di questa serata, Signore. Aiutaci, Alleluia. Signore, a passare una notte tranquilla e serena. Poterci Alleluia. sempre che noi abbiamo bisogno di Te, oh, Signore. Alleluia. Io adesso c'è il dovere di chiederlo nel nome di Gesù, Signore è benedetto. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dio li benedica. Amen. Alleluia. Amen. Amen. A Gesù. Grazie Gesù. Ringraziamo Padre, per questo momento sempre. Grazie Signore, siamo oggi, Signore. Tutti contenti, Signore, per te. Per, per il nostro fratello signore giuseppe signore grazie signore volevamo volevamo questo signore a sentire grazie. la sua voce signore e mezzo a noi signore grazie signore per la tua signore sempre tu sei buono signore per lei, padre. sempre esatteci signori e i nostri signore preghiera signore grazie tu ce l'hai dato, Signore, la risposta, Signore. Amen. Signore, abbiamo chiesto questo, Signore. Tu, tu hai risposto, Signore. Grazie, oh. Signore. Grazie. Lui è tornato senza nulla, Signore. Nel nome di Gesù noi ti ringraziamo, Signore. No? Grazie, Padre. Oh, alleluia. Nel nome di Gesù noi ti ringraziamo, Signore. Amen. Perché degno sei, Signore. Oh. Signore. E lei la ringrazia infinitamente ringraziamo, signore, perché degno sì, signora Degno sì, Signore. Tu sei buono. Tu sei amore, Signore. Grazie, Padre. Anche ti ringraziamo per la nostra salvezza, Signore. Signore, quando noi, signori leggiamo la tua parola, Signore, veramente, Signore. E soprattutto l'ultimo tempo, Signore. Quando noi, Signore, impariamo, Signore, grazie per la nostra salvezza, Signore. Grazie, Gesù. Abbiamo scappato, Signore, dal tenebre, Signore. Dal diavolo, Signore. Dalle perdizioni, Signore. Grazie. Abbiamo, Signore, scappato. Grazie, Gesù, Signore. Per questo cuore tu ce l'hai dato, questo carico, Signore quando tu chiama il Signore noi, tutti noi abbiamo detto sì, Signore. Mm. Abbiamo detto sì, mm. questo Signore, tu ce l'hai dato questo Signore, cuore e carne, Signore, nel nome di Gesù, noi ti amen Se tu non aiuti noi, Signore, noi non possiamo dire, dire Signore, sì, Signore, o oh, lo Spirito Santo, tu hai aiutato noi. Anche tu hai mandato, Signore, l'angelo, Signore, Signore, per, per, per aiutare noi, Signore. Grazie. Oh. Grazie, Gesù, per l'eternità, Signore. Noi viviamo con te, Signore. Nella vita, Signore. Grazie. Ancora, Signore. Ancora c'è, Signore, e migliaia persone ancora a voi, Signore. Oggi noi ti chiediamo, Signore, per i nostri cari parenti, Signore, per le nostre famiglie, Signore, salva Signore. signore. C'è ancora tempo, Signore. Ancora c'è, Signore. Amen. Signore, c'è lo Spirito Santo. C'è la Tua Chiesa, C'è Gesù, Signore. C'è ancora, Signore, il Tuo perdono, Signore. Il Tuo misericordioso ancora c'è, Signore. Amen. Aiuta loro, Signore, a usare questo tempo, Signore a non sprecare, Signore, inutilmente, Signore, il loro tempo, Signore. Amen. Aiuta loro a dire, Signore, sì, e io voglio te. Accettato Amen. te, Signore, Amen. aiuta, sì. Amen. Amen. Signore, il loro cuore, Signore, Amen. a te, Gesù, Amen. aiuta, Amen. Signore. Amen. Nel nome di Gesù, aiuta, Signore, aiuta, Signore. Questo paese, Signore, Italia, Signore, i nostri vicini, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, soprattutto anche per Italia, Signore, signore, loro, signore, il cattolico, Signore, non aiuta loro, Signore, a vedere Te, Signore, a seguire Te, Signore, non ha sentito il Vangelo, Signore, a andare alla Chiesa, Signore, perché, Signore, nel nome di Gesù noi ti chiediamo, Signore, apri il loro cuore, Signore, Apri a vedere te, Signore, oltre di tutti i santi, Signore, a vedere Gesù, la salvezza, Signore, aiuta, Signore, nel nome di Gesù, apri, Signore, e, signore tutti gli agenti, Signore, anche i preti, Signore, nel mm. nome di Gesù, noi ti mm. chiediamo, signore, anche noi intercediamo per per Papa, Signore, per tutti i preti, Signore, nel nome di Gesù. Prima venne, Signore, quel tempo, Signore, quel giudizio, Signore. Aiuta loro, Signore, nel nome di Gesù. Correre a tutti, Signore, in fretta, Signore, nel nome di Gesù. noi ti chiediamo, Signore, in modo che loro non dormano, Signore, e... e, e, e. Con pace, Signore. Sveglia, Signore. Sveglia, Signore, tutti nel nome di Gesù e ti chiediamo. Sveglia, Signore. Perché senza salvezza, Signore, non possono dormire in pace, Signore. Nel nome di mm. Gesù Cristo. Signore, parla il loro sogno, Signore. Parla quando il loro ha detto, Signore. Parla quando il loro Signore lavorano. Nella, nella strada, Signore Padre, Signore, Padre, ti chiediamo, Signore. Sentire questa parola oggi, Signore. Non possiamo stare, Signore. Noi ti chiediamo, noi intercediamo, Signore, perché non è, Signore. E quello è serio, Signore. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo. Grazie, Padre. Grazie Gesù. Mettiamo tutto nelle tue mani. Copriamo tutti i persone, Signore, specialmente quelli non salvati, Signore. Copriamo con il sangue di Gesù, Amen. prima di morire, Signore, in modo che loro accettano il Signore. Amen. Nel nome di Gesù, medicina. grazie. Signora. Grazie, Padre. Amen. grazie, Gesù, per, poi, per questo insegnamento, Signore. Ancora un giro pastore, Signore. Grazie, Nel nome Gesù. di Gesù, benedice tutti i miei fratelli, signori e sorelle. Grazie, madre. Alle Alleluia. E in a Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Signore Dio Onnipotente, noi ti ringraziamo, grazie per questo momento. Benedici le mie sorelle, il mio fratello, benedici tutta la loro famiglia, li copriamo col sangue di Gesù Cristo. La parola che abbiamo udito, sentito, letto, Signore, siano scritti nel nostro cuore. Spirito Santo, tocca le anime, Signore, spezza le catene, Signore, rompi i giochi, Signore, noi spezziamo qualsiasi maledizione familiare, Signore, che discende, Signore, dai bisnonni Trisavoli, Signore, Padre di Onnipotente, qualsiasi maledizione generazionale, Signore, in questo momento nel nome di Gesù sia spezzato. Io spezzo dalla vita di ognuno di noi, Signore, okay. dalla nostra casa, okay. dalla nostra famiglia, dai nostri figli, Signore, dai nostri cari, dai nostri parenti. Noi spezziamo qualsiasi spirito immondo nel nome di Gesù Cristo. Padre, quello che i dottori dicono, quello che le persone dicono, quello che, che il sistema dice... Padre, qualsiasi cosa, Signore, che contro la Tua parola, perché Tu sei venuto, Signore, per benedirci, per darci pace, per, per, per darci gioia, per darci speranza, Signore, per darci il Regno dei Cieli, qualsiasi cosa che contro la Tua volontà, la Tua parola, nel nome di Gesù adesso sia spezzato e sia cacciato nell'abisso. Signore, benedici tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi tocchiamo sia benedetto. Usaci come luce in questo mondo, come luce per le nostre famiglie, per i nostri cari, per i nostri figli. Signore, noi siamo luce, Padre. Salva coloro che non sono salvati. Signore, guarisci coloro che non sono guariti. Libera coloro che non sono ancora liberati. Nel nome di Gesù. Grazie, Padre. E sei benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Dio. Dio vi benedica. Amen, amen, amen. Domani, domani ti chiamo. Domani che altro? Pace. Pace Giuseppe, domani ti chiamo. Pace, pace. Amen, amen, amen. Nel pace, nome di Gesù, grazie. grazie pace, pace, pace a tutti. Pace, pace, pace a tutti. Dio vi benedica. Pace, pace. Buonanotte, alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria a Dio, Gesù è il Signore. Se tu vuoi essere partecipe al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo, se vuoi essere rapito in cielo, insieme a noi, il Signore, vuole, il Signore vuole che tu ricevi, che tu riconosca Cristo Gesù come tuo Signore Salvatore. Amen. Gesù Cristo è il Signore, accetta Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore. Gloria al Signore. Alleluia. Alleluia. Facciamo questa preghiera insieme. Se tu ricevi Gesù nel tuo cuore oggi stesso, sarai salvato, sarai anche partecipe del Regno dei Cieli. Ripeti con me questa preghiera. <clears throat> Signore Gesù, ti ricevo come mio Signore Salvatore. Signore Gesù, ti chiedo perdono, lavami con il tuo sangue. Signore Gesù, tu sei il figlio di Dio e che sei morto sulla croce per me e che sei risorto il terzo giorno. Io credo in te che tu sei il figlio di Dio. Scrivi il mio nome sul libro della vita. Signore Gesù, grazie per avermi salvato. Grazie. Amen. Se tu hai fatto questa preghiera, oggi stesso tu sei stato salvato, sei redento, fai parte della famiglia di Dio. Tu sei figlio di Dio. Gloria al Signore. Dio ti benedica. Se vuoi, puoi scriverci, puoi eh, telefonarci al 327-372-3249. 327-372-3249. Gloria a Dio. Amen. Il Signore ti benedica e, e tu sia benedetto in eterno. Uomo o donna che tu sia, il Signore ti benedica. Aprire il tuo cuore al Signore in questo momento è la cosa più bella che esiste, il regalo più bello che c'è, sarebbe la vita eterna. Gloria a Dio. Amen. Dio vi benedica. Shalom, shalom, shalom. Alleluia. Gesù è il Signore. Sentiamo un canto, intanto finiamo. Alleluia. Gesù è il Signore, Dio ti benedica. Gesù è dentro di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 Guarito. ricordo quando ti ho citato e da allora sono cambiato adesso voglio abbandonare ogni cosa benedica, shalom, shalom, shalom. Alleluia. Gesù è il Signore. Alleluia. Gesù vi benedica.